Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, spero siate pronte perché nel video di oggi vi faccio vedere le collezioni Disney di Hyatt Revolution. Quando me l'hanno inviata ho detto no vabbè. Vi ricordate che ho fatto il video, che oltretutto li avevo comprati io, ma va benissimo, delle collezioni delle principesse Disney di Essence e Catrice. E ovviamente, vedete il video, ed è... A Yert Revolution mi ha mandato la sua collezione Che è disponibile eh, Douglas, Pink Panda Altri siti che lo vendono Oltre che il sito ufficiale però inglese Quindi non so fino a che punto vi possa ed, eh, Posso consigliarvelo Se non sbaglio alcuni prodotti Non ho controllato ci sono tutti Sono anche su Asos e Look Fantastic Quindi si possono reperire Ma a questo punto io direi Anche perché qui abbiamo una varietà di prodotti Che dicono Andiamo ad aprirli, assolutamente. E non so da cosa partire. Vado un po'... No. Sì. No. Sì, partiamo da questi. La collezione degli Aristogatti. Non so se sono solo questi tre prodotti o se sono gli unici, non lo so. E non l'avevo mai vista mentre l'altra un po' l'avevo vista online questa non l'avevo mai vista e dico oddio sarà che io adoro gli aristogatti miei, e quindi partiamo dal pennello che adoro è un pennello kabuki molto morbido e spero che si veda perché non ha la forma classica, ma ecco, se dopo da qui: ha una parte rosa a zampetta. È delizioso! È delizioso, molto morbido. Per adesso sembra che non perda peli. Ok, lo adoro. Semplicemente lo adoro. Bene. ok, E poi vediamo su questi che si chiamano Su So Purti. Purti. Pur, Disney The Aristocrats sono illuminanti questi qui e adesso andiamo ad aprirli adoro che ci sia sempre mini fuori aspettate un attimo l'ho visto adesso questa cosa c'è anche nel pack se riuscissi ad aprirlo sì ok quindi togliamo la confezione principale Allora intanto sono deliziosi, poi uno è duchessa, la gatta madre degli aristogatti e l'altro è madame, quindi hanno proprio i nomi, madame è la signora proprietaria dei gatti, nel caso voi non aveste visto gli aristogatti, male. Allora sono illuminanti, partiamo da madame la quantità è un 6 grammi devo aspettare perché qui c'è la plastica ok dentro luci grazie con illuminanti le luci sono una meraviglia ha proprio la zampetta dentro sbocciamo subito ok Mm, è discreto ma adesso andiamo all'altro che è duchessa duchessa scusate ed è più freddo allora completamente diversi questi due illuminanti madame è molto più discreto duchesse si vede ma mi piacciono anche perché si sumano bene mi piacciono ok, già questo ci piace ma adesso veniamo ai prodotti eh, io non so come guardarli, anche perché vedete sono fatti proprio così, siamo quasi prendiamo questo, sembra so, proprio un fatto a libro quindi dico no vabbè e vediamo cos'è, illuminante anche questo, la bella e la bestia quindi lo andiamo ad aprire, uh, ecco, direi che è un pack importante, perché è fatto proprio a libro, bello, leggero, ma compatto, vi tiene un bel po' di spazio questo nella, nel Cap Collection, anche perché è un 5,8 grammi e si apre così, Dentro è così, non ha lo specchio. Vi ho detto che è un illuminante. Togliamo la plastica. La plastica non verrà mai via. Devo staccarla. Vado a prendere le pinzette. Non le ho trovate. Ho trovato ed è la rimetta, ma va bene lo stesso. Questo è l'illuminante. Andiamo a vedere. Illuminata abbiamo detto sì, leggermente, leggermente, non è che mi aspettavo qualcosa di diverso se devo proprio dirvi la verità andiamo a vedere nella collezione se abbiamo degli altri illuminanti perché qui ci sono questo è un illuminante questo è un illuminante sono tutti illuminati. illuminante illuminante cipria perfetto abbiamo 4 con quello 5 illuminanti direi di tutte le collezioni va bene iniziamo con devo anche aprirli prima, ehm, la Bella Addormentata. Questo pack con quattro di questi. Questo è bello. Avevo messo le mie pinzette. Sì, ho chiamato pinzette queste. È una linetta. Questo è bello perché ha forma di eh, rosa. Dio, è un lilla delicatissimo ma è un lilla ok appoggiamo l'illuminante andiamo avanti qui abbiamo The Prince and the Frog la principessa e il ranocchio ok, ha sempre il cuore dentro ve l'ho fatta vedere fuori? Okay. ecco, forse questo è l'unico illuminante per il momento che posso dire ehi, illumina, ho bisogno di una sanguettina anche da qua perché qui andiamo avanti con illuminanti non so se questa collezione ho visto anche degli altri prodotti oltre a questi abbiamo ancora eh, Biancaneve questo era anche chiuso gli altri non avevano questo sigillo no, noi l'abbiamo disigillato. con la mela, bello che abbia la mela E questo è l'ultimo illuminante Cenerentola Cinderella e poi nel mentre ho notato una cosa che adesso mostro anche a voi anche questo è il cuore ok il cuore vediamo un po' molto polveroso boh. sinceramente non mi sembrano degli illuminanti mi sono rimasta un attimo ma belli però non mi sembrano illuminanti va bene allora bella la collezione da tenere sulla make collection sempre se non volete fare tipo un book club perché 5 illuminanti hanno un certo Pack. e siamo solo agli illuminati perché qui abbiamo, abbiamo detto che questa è una cipria di Mulan sempre con lo stesso pack, bella questa cosa, questa è la cipria, la quantità è un 7,5 grammi ed è una cipria compatta ci può stare, una cipria, ci sta, ci sta, bella la collezione, mettiamo qui, ultimi due prodotti, allora questo è di Cinderella, quindi sempre cenerentola, ed è un lip topper, lucida labbra, ok, no ma, no. scusate, guardate il pack, cioè, bellissimo, bello, bello, trasparente, sembra con un po' di brillantini andiamo a swatcharlo bello, è un gloss vedete che è leggermente illuminante, ok con qualche brillantino che si vede appena appena come gloss, ci può stare tranquillamente e per ultima ma prima mi devo pulire la mano perché ho visto cos'è l'ultima cosa e ho detto eccoci qui palette dei sempre di biancaneve ma con i sette nani l'ho adorata e devo ancora aprirla voi non immaginate la confusione che c'è qua per terra devo dire però che non sono molto polverosi ecco questa è una cosa positiva ma questi pack sono va bene in carta quindi tranquillamente riciclabili però andiamo alla parete su via ok con lo specchio con la plastica quindi adesso togliamo la plastica e c'è una cosa che un... vabbè intanto sono tutti toni caldi alcuni e alcuni shimmer ma la cosa che ho notato e devo dire no vabbè aspettate hanno i nomi dei sette nani sleepy, dupi, doc eppi bashful, snezzi e granfi i sette nani mi sono in italiano ma questi eh, quello che dorme Pisolo. Duppi, non so, doc, Dotto epi, gongolo, bashful, snezi, graffi, brontolo, gli altri li guardo. Comunque intanto partiamo a swatcharla e partiamo con questa che è un rosina scimmerino, poi abbiamo un rosa matte e un marroncino pesca scura matte. E poi abbiamo con Eppi che è un champagne, uno champanino. Ok, e iniziamo così. Uno, due, tre, quattro. Un pochino polverosi gli opachi, belli scimmerini delicati, ogni shimmer è quello che mi aspetto, anche perché biancaneve è talmente bianca che non è che può fare make up eccessivi al massimo potevano fare rossetto rosso, che però non c'è va bene, andiamo avanti questo è un semplice scimmerino a base arancione si, sì, bronzo poi c'è un marrone opaco e un viola vino Shimmer allora mettiamoli qua si, sì, sarò sull'arancione marrone mm, è un eh, rame Shimmer ma che belli allora allora cosa posso dire di questa palette sapete che mi piace certo non è che ci si possono fare tantissimi trucchi però sono belli pigmentati non sono polverosi se non appena gli opachi ma ci sta e scriventi scorrevoli mi piace, penso che sia la cosa non vengono via neanche tutti la cosa che mi è piaciuta di più di tutta la collezione e devo dire che ne sono rimasta più che soddisfatta poi è davvero carina ed è la cosa più piccola di tutta la collezione che quando partiamo Bella, mi è piaciuta allora fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e soprattutto come sono gli illuminanti perché per me sono ombretti scimerini volendo alcuni ma illuminanti e fatemi sapere se qualcuno vi incuriosisce, quali avete docchiato, quali avete provato, quali vi piace di più, fatemi sapere tutto, io devo dire sicuramente che la palette è la mia preferita, ed, ehm, e niente, spero avete tenuto un pochino di compagnia e fatto conoscere alcuni prodotti comunque low cost ed abbastanza validi, e niente, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!